amiche e cari amici questa volta non mi ha caricato eh, l'immagine di anteprima non so perché chissà che cosa ci avrà messo salve a tutte e tutti dal vostro amato saint jean cari amiche ed amici che mi seguite siccome ho del tempo faccio questo live il titolo l'ho messo un altro live streaming Di ken is love live ciao e ciao anche a alessandro arcangeli bella ciao grazie per i like beh come dire vediamo se questo cellulare sta su più lo mando su e più va giù e voglio vedere un po' che immagine di anteprima gli ha messo ma lo vedrò dopo magari non so esattamente di che tema parlare questa volta e intanto gli mettiamo eh, la lingua italiana licenza creativa attribution Questa settimana, in questi giorni, mi sono comportato un po' come un adolescente. Mi sono comportato perché ho, ho fatto delle canzoni eh, con le applicazioni smule per il cellulare. Quindi ho cantato un po', eh, però non riesco a sapere poi dove vanno a finire queste, queste canzoni che io faccio. E quindi eh, non so, canto, canto mi votano mi danno i cuoricini ma poi non so a, a che serve se va a finire tutto in un circuito interno di, di, can, di diciamo di piattaforme di, di che poi rimane tutto nell'aria e io non so veramente chi si beneficia di, di quello che io canto ma eh, come dire alle 22 e sete. non so se è cambiata eh, il mio computer eh, Il mio computer fa capricci vediamo un po sì eh, quando sarà eh, perché sta venendo ma quando sarà l'ora legale sono le 22 e 8 47 gradi eh, fahrenheit 8 gradi celsius temperatura dicevo 8 gradi celsius eh, precipitazioni 0 per cento umidità 70 per cento 26 chilometri orari 4 miglia per ora e stiamo nel sabato 24 marzo e stiamo anche un po a corto di idee anche perché purtroppo mi è venuto un'irritazione all'occhio come potete vedere una congiuntivite si chiama così quindi non posso rimanere con la vista troppo esposta ai monitors perché mi è venuta questa bella congiuntivite forse a forza di, di guardare il cellulare. Quindi vi consiglio a tutte e tutti voi di fare un uso limitato soprattutto del cellulare dello schermo eh, io avevo un'applicazione qua per ecco qua che la metto per oscurare lo schermo in modo che non ci sia troppo riflesso di luce bianca ma non la uso e quindi ridurre la luminosità dello schermo aiuta a prevenire dolenze agli occhi beh eh, politicamente parlando forse sarà questo il titolo delle ultime novità perché eh, suona bene: ancora c'è questa guerra dei dazi, questa guerra eh, che Donald Trump ha intrapreso sulle importazioni, che può avere ripercussioni mondiali eh, perché loro vogliono mettere più tasse ai prodotti entranti, all'acciaio, eh, all'alluminio. Eh, però eh, poi ha ah, delle ricadute questo sui prodotti che gli stessi nord consumano ma anche eh, sulle esportazioni dell'unione europea verso gli stati uniti e qui cascano gli anti europeisti perché va beh che eh, l'unione europea abusa di noi e ci pone delle condizioni abusive tutto quello che vuoi, ma in questo caso l'Unione Europea è scesa a difendere in campo i diritti dei, pa dei paesi che vi appartengono, commerciali: i diritti commerciali dei paesi che vi appartengono, quindi a salvare le esportazioni di acciaio e di altri metalli, minerali e prodotti vari negli Stati Uniti per poter arginare. Queste, eh, questi dazi doganali che donna Trump vuole mettere anche ai prodotti importati dall'unione europea quindi come dire col fresco uno si raffredda eh. poi eh, mi raccomando anche se sta per venire la primavera e io si vede che, che questa congiuntivite ma rintronato anche se sta a venire la primavera mi raccomando se non avete fatto il vaccino antinfluenzale fatevelo e io l'ho fatto a tempo però mi sembra che non ha funzionato molto perché un po mi sono raffreddato giusto sul finire dell'inverno adesso viene la primavera mi trovo raffreddato per quello che non mi sono raffreddato durante l'inverno allora dicevo l'Unione Europea tanti grattacapo capo ci ha dato ma soprattutto per colpa dei politici italiani che non hanno saputo trattare una giusta posizione all'interno dell'Unione Europea eh, non per colpa dell'Unione Europea in sé adesso eh, L'Unione Europea scende in campo per difendere i diritti commerciali degli stati e membri nei confronti degli Stati Uniti e del Nord America perché loro ci vogliono comprare i prodotti a sempre minor prezzo e aumentare i dazi doganali, mentre invece con le altre amministrazioni presidenziali nordamericane abbiamo avuto un altro trattamento, più collaborazione commerciale, più apertura, più open mind. Adesso vogliono trattare gli stati che fanno parte dell'Unione Europea come un terzo mondo, cioè come l'Europa ha trattato il terzo mondo fino adesso in pratica, cosa che non è giusto naturalmente. vabbè un altro tema del giorno è che a prescindere da tutti gli annunci purtroppo in Siria continuano a spararsi e continuano ad ammazzarsi anzi di nuovo il conflitto si estende dalla Siria all'Iraq e ai paesi limitrofi l'intervenzione dei turchi che vanno a sparare alle varie comunità kurde con i curdi che fanno resistenza già eh, il daesh o l'ISIS non è un problema ma è un problema a tutte le guerre civili che possono venire fra tutti i vari gruppi armati etnici e quindi non è ancora finito il papocchio del medio oriente anzi adesso si sa che i ribelli eh, siriani cioè i, i ribelli moderati quelli che facevano comodo a washington stanno bombardando quartieri e settori eh, della capitale siriana eh, che ha votato il figlio di bashar al assad o bashar al assad e quindi come dire si guardano i crimini soltanto se sono realizzati dalla parte di quello che sarebbe un dittatore paradossalmente votato dalla gente che è vero hanno fatto reprimere la primavera araba col sangue ma è anche vero che questa primavera araba è stata per così dire preparata e ordita eh, dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Un momento che tolgo la giacchetta, che non è elegante, del, del pigiama. Allora, gli Stati Uniti e i loro, e eh sì, cioè, poi c'è la sedia piena che cambia, vabbè. I loro eh, Stati Uniti e i loro alleati hanno ordito queste primavere arabe, che già è bello il nome che gli, gli mettono: primavere arabe. Sembra come il nome dell'involtino primavera che mangiamo nel ristorante cinese. E, e sono successe delle massacri a parte Tunisia. L'unico caso che poi le primavere arabe sono nate in Tunisia quando un venditore ambulante si sarebbe incendiato. E da lì è divampata tutta la primavera araba in tutti i popoli arabi che pure bisogna dire che tanto primavera araba non è stata perché il maghreb non è arabo cioè dal marocco all'Egitto e maghreb eppure l'hanno, che le, hanno ch le quelle rivolte le hanno chiamate anche primavere arabe come sono semplificativi no l'arabia sta da un'altra parte sta nel medio oriente e vabbè queste primavere arabe di arabo ci hanno poco o nulla perché sono state indotte da fuori attraverso le reti sociali ma che coincidenza e adesso sta proprio sotto eh, sta proprio nell'occhio della tormenta nell'occhio del ciclone facebook per aver alterato eh, 50 milioni di, eh, di dati di informazioni per averle estrapolate da 50 milioni di account di usuari e dicono che gli utenti compromessi non sarebbero solo negli stati uniti ma per le elezioni del brexit per le elezioni spagnole francesi italiane che avrebbero venduto dati sensibili di più di 50 milioni di utenti possono essere stati anche 500 milioni facebook ha più di 2000 milioni cioè due miliardi di utenti anche se qualcuno è fake e qualcuno è troll però si sa questo quindi fino a che punto gli account eh, che hanno causato lo scoppio delle varie primavere arabe erano autentici delle reti sociali di twitter di facebook eh, di youtube o erano magari eh, di agenti, di persone pagate o addirittura troll o dei bot, non si sa, però si è dato la precedenza nella viralizzazione a quelle informazioni soprattutto nei paesi interessati. Quindi mi sa tanto operazione, non so voi che ne pensate. E eh, sono successi più morti in Libia. Di quanti ne provocava il, il coronello Gheddafi sono successi molti più morti di quanti ne provocasse Bashar al-Assad o il figlio. Non so chi, chi, chi era eh, Bashar al-Assad, fra l'altro, è stato liberamente eletto. Adesso che una parte della popolazione in armi, per logiche religiose, settarie, tribali, non accettino il presidente in carica è un'altra storia ma appoggiare una ribellione come primavera araba di libertà voglio dire ce ne vuole voglio vedere se fuori da montecitorio si riunisse si riunissero centomila persone armate a sparare se l'unione europea e la nato manderebbe le forze militari i missili e gli aerei ad appoggiare i manifestanti o a sopprimerli io credo che se succedesse qualcosa di simile in Siria in un paese europeo mi taglierebbero sulla folla in ribellione non contro le istituzioni eppure è successo in Siria la folla armata voleva democrazia perché semplicemente aveva vinto eh, al voto una persona, allora eh, si è alzata in ribellione con le armi, e naturalmente gli occidentali hanno appoggiato questa ribellione. Io non dico che non avessero ragione di ribellarsi, ma scendere subito in armi. Parti dell'esercito che si sono ammottinate, che si sono disarcionate e tu subito vai a appoggiare una guerra civile invece di cercare di appianare la disputa di conciliare le parti eh, non lo so comunque di Siria non se ne parla quasi più ma la situazione non è controllata anzi non si sa ancora che sta succedendo perché ben lungi da essere stato sconfitto totalmente Daesh, adesso Daesh o l'ISIS minacciano di ritornare in Iraq. Poi c'è il problema con i curdi e la frontiera turca. Poi c'è il problema che i turchi vogliono avanzare e prendersi una parte della Siria. Poi c'è il problema dei curdi in Iraq. E basta è veramente. È così come anche del caso eh, ucraniano, che c'era un conflitto, una disputa decennale fra ucrania e Russia. Occidente ci ha messo eh, lo zampino, e invece di apacificare la regione, ha voluto crescere il conflitto, a crescerlo, e ancora eh, adesso c'è il conflitto. Ci sono zone militarizzate eppure non se ne parla sembra quasi la maggior parte degli italiani degli italiani abbiamo forse la certezza che è stato risolto il caso ucraniano eppure ci sono truppe che si continuano a muovere ci sono feriti morti sparatorie piccole guerre non è che è stata pacificata del tutto la regione ma ti presentano la cosa se te la presentano nella rai perché io è molto tempo ormai che mi sto disintossicando e non guardo più il tg ma nella rai ti presenterebbero le cose come se veramente fosse stato tutto risolto o che per il momento va bene per il momento ce la caviamo in Ucraina. quindi non credete a tutto quello che vi dice la rai che veramente è Veramente non è così come vi dicono. La... E qua purtroppo devo attivare la nel testilina... non ho la N. Quindi, come dire, viviamo in una realtà virtuale, viviamo in una matrix, viviamo in un mondo dove ci fanno credere quello che vogliamo credere, perché studiano studiano le nostre preferenze, studiano quello che cerchiamo eh, in internet e viviamo in un, in un mondo virtuale, un mondo che è fatto alla misura dei nostri desideri, un mondo artificiale, un mondo che non rispecchia la realtà. E con questa breve considerazione vi lascio, cari amiche ed amici, e tardi. E tardi vi devo lasciare, ciao.